Stiamo iniziando Oh mio dio Allora, ciao Cri. Uh, praticamente tu sei muta Ok, per ora sarai muta Però tranquilli Noi saremo veramente simpatici tutti quanti insieme Allora, come funziona? Chiaramente si prendono tutte queste cose De Devo spiegarlo perché io sono l'esperto, raga E lei non sa niente in realtà Lei è veramente una scimpanzé. No, sto scherzando, sei simpatica Lo sai è vero questo Allora um, Come si gioca? <ride> ah! Allora eh uh... Signora, ho bisogno di oro perché devo prendere la spada in ferro Quei poveracci che si prendono la spada in legno non serve assolutamente a niente Oh, grazie Fa veramente bene Allora, 7 um, di d'oro Ok, poi dopo Cosa... Allora, dici che io ti debba comprare anche a te una spada in ferro? Sarebbe effettivamente ottimo Ho paura che però il rosso attiri troppo l'attenzione dei nemici Il che non è positivo affatto Allora, io ho fatto una sorta di cucuzzolo come vedi, è praticamente... Ora è molto carico. Però ci dobbiamo mettere altri brocchi là, qua sopra. Perché è più bello. Allora, prendiamo questo. Oh, porco... M Miserio. Cos'era questo suono del drago signorile? <ride> Cerchiamo di fare di meglio cara cri Allora, senti, fai così uh, Fallo tu questo, perché non assolutamente voglio Io invece sai cosa vado a fare? Vado immediatamente a prendermi altri blocchi, chiaramente Così vado ad espandermi su altre isole Perché è giunta assolutamente l'ora Di farlo, effettivamente Se vuoi, vieni con me Andiamo dai diamanti, perché assolutamente ne abbiamo bisogno E assolutamente dobbiamo concentrarci sulle Tattiche Sulle strategie Perché questa cosa Allora, dovete sapere ragazzi da casa che noi non sappiamo giocare alle Bedwars, ok? Tutta una menzogna quella che stiamo facendo noi ora. È solo tutta. Tu, tutta una menzogna. Siamo un proprio inesperti completamente. E voi dovrete insegnarci come si gioca perché io, sinceramente, faccio un po' di fatica, ok? Quindi se voi siete più bravi, per favore aiutateci perché dobbiamo assolutamente imparare. Perché sono molto divertenti le Bedwars. Allora. Vai via! Ah! Ah! Difendimi! No, no, vieni qua. Brutto e schifoso Ah Ragazzi un... ah, Porca di quella puzzola Maiala Letto distrutto Comunque siamo veramente dei deficienti Ma come ti è venuto in mente Di abbandonare il letto Mentre io stavo qua <ride> Dai Siamo morti Uffa Bene bene bene Seconda partita Perché facciamo schifo Siamo già morti ah! Brutto figlio Mannaggia a te mm. L'ho ucciso? Forse l'ho ucciso ne manca solo uno, mi sa Sì, ne manca solo uno, wow, bene Ok, um, cerchiamo di non sbagliarci Letto distrutto No No Chi è stato? Fateci sapere se volete vedere Altri di questi video, ci vediamo al prossimo video Ciao